questo video è sponsorizzato dalla simoni racing di cui indosso una camicia che mi tiene caldo nonostante i meno due gradi oggi guiderò una splendida porsche gt3 mk2 con cambio manuale buona visione ti do una dritta se me lo permetti su questo catalogo qui se non ce l'hai ti clicchi il link in descrizione qua sotto simoniresing.com ti puoi acquistare la pellicola parasassi che montava proprio questa gt3 Lì in montagna sassate sale insomma ha rischiato di rimanere gravemente offesa invece è andato tutto bene negli shooting che abbiamo fatto la macchina sembra non avere nessun tipo di pellicola per chi ci tiene molto alla carrozzeria questa pellicola è validissima vai qua sotto, clicca il link e utilizza il mio codice SCONTO odp 15 se vuoi comprarla, DAI! devo sincronizzare sempre le telecamere è come il Chuck! ah perfetto, come un Chuck Porsche GT3 anno 2011 MK2 e c'ha un alettone che basta guardarla un attimo che impazzisce subito perché a livello estetico è una tra le mie preferite Edoardo, fresco proprietario di questa magnifica MK2 che mi ha concesso l'onore perché per me è ovviamente un onore sì. abbiamo un motore Flat 6 6 cilindri che eroga la bellezza di 435 cavalli e una coppia di 430 Nm disponibili a 6.250 giri trazione posteriore, il motore aspirato, è una macchina che esprime un po' tutte quelle che sono le caratteristiche che amo in una macchina, ma c'è una cosa che questa macchina ha in particolar modo che mi fa impazzire, il cambio manuale, comunque sono innesti molto secchi ma ben guidati, Certo, va guidata, va guidata un po' alla vecchia maniera, bisogna darle sempre delle lei e Bene. ti dà un sacco certo. di, di soddisfazioni, e pure il motore è un bel motore, il rumore è è esaltante dopo i 4.000 giri cioè l'ho presa per quello diciamo sostanzialmente motore e cambio eh, effettivamente con questo budget avresti potuto scegliere tante cose mm -hmm. però il prestigio di porsche e una serie di caratteristiche che abbiamo appena elencato fanno sì che questa diventi una delle scelte più gettonate per un appassionato di auto io veramente non avevo mai guidato una GT3 col cambio manuale se non in un rarissimo caso, un rarissimo episodio corto corto che ha durato troppo poco ma avevo già assaporato il fascino incredibile della guida pura dei tre pedali che poi sono quei punti di contatto come dicevamo col il 997 di Fabio che ti, mettono, eh, che ti fanno instaurare un rapporto con la macchina volante, i pedali, il cambio sono i nostri tre punti di contatto oltre ovviamente al sedile che ci raccontano un po' quello che c'è sull'asfalto Senza filtro, no? Una cosa sì. molto pulita Quindi il cambio manuale è proprio... È una, uno status symbol quel tipo di gestualità che ci permette di godere di più alla guida e che magari in pista ci fa perdere qualche decimo. Ma per noi, non è assolutamente una cosa, no, cosa non ci che andiamo neanche in pista, dai. <ride> Beh, certo. Certo, una macchina del genere io la preserverei il più possibile. Hai anche messo una pellicola trasparente su tutta la carrozzeria perché sì. le sassate non sono mai sì, sì. gradite. Sai, Edo, che io questo colore qua non, non l'ho visto molto spesso, molto di frequente sulle Porsche. Sì, è un bellissimo colore e dovrebbe essere un optional, all'epoca era un optional per questa macchina, quindi non era il classico bianco, giallo, comunque i colori più, diciamo, sgargianti, ma è un colore che rimane molto, eh, molto signorile, signorile, ma allo elegante, stesso tempo è cattivo, cattivo è sportivo. Abbiamo due modalità per quanto riguarda l'assetto, ora eh, ovviamente utilizzeremo quello più morbido, quello che si usa anche per gli asfalti bagnati, che permette all'automobile all di copiare un po' di più Mentre quando andiamo in pista abbiamo un assetto a disposizione un po' più rigido Che ci permette di fare più percorrenza curva Oggi utilizzeremo l'assetto da montagna, da asfalto leggermente umido Perché come puoi vedere qui qualche chiazzetta di ghiaccio c'è Sì, abbastanza fresco oggi Abbastanza fresco, cioè meno un grado, meno un grado Sentiamo una marcia qui Motore Aspirato ovviamente ci permette di andare molto su di giri Questa macchina ha il limitatore a quasi 9.000 Sì, 8.500 8.500 giri che veramente è un urlo incredibile La spinta è continua, terrorizza lì per lì soprattutto quando vedi arrivare la curva Ma è la particolarità che fa apprezzare tanto questo motore aspirato Sì, sì un motore da 3,8 litri Flat 6 a sbalzo ovviamente Come tutte le 911 E un impianto frenante auto ventilato Da 380 mm all'anteriore sì, e 350 al posteriore Con una pinza, 6 pompanti all'anteriore e 4 al posteriore Ci permette comunque di guidare una macchina In modo molto molto sportivo questa è una delle mie Porsche preferite Perché Come dicevamo poco fa Abbina la bellezza del cambio manuale E poi che cambio Che ergonomia sì. L'Alcantara sul volante sì. Il volante è perfetto Anche non ha, non ha, Si vede che è usata Però è una qualità costruttiva Che Bellissimo. secondo me non c'è più ormai Nelle macchine moderne La personalità, la personalità. Sì, Io poi non, non mi focalizzo neanche sui cavalli Perché alla fine eh, è proprio l'esperienza in sé della macchina no? Bravissimo Non è... L'esperienza di guida L'esperienza di, di, di guida piacere. Me, secondo me è una macchina Diciamo tra virgolette Da, da corsa tra virgolette Qua hanno messo le targhe Manca solo il roll bar Vabbè quella eh no. è l'RS eh, C'ha il suo carattere È una macchina particolare Bellissima Se tu la riponi e la, la, la sera c'è sempre la voglia della mattina di Andartela a riprendere Sto sentendo un equilibrio Incredibile della vettura Qui stiamo facendo una passeggiata, seconda, terza marcia, tornanti, sali, scendi, un po' di buche. Come si comporta? Si comporta davvero sportiva e mantiene un bel comfort sento che è un'auto ovviamente più rigida, innesti secchi del volante, sterzo estremamente diretto e mi fanno pensare che c'è tanto margine, si può spingere molto ma ovviamente essendo la prima volta le diamo del lei, stiamo tranquillini tranquillini ma la sensazione che ho è la mano leggermente sudata nonostante le basse velocità e una percezione di un potenziale tale che L'autoscout stasera alle 21 è la prima cosa che bisogna fare, caro, perché che macchina è. Il rilascio, sentite che suono, signori. Bellissima, bellissima, veramente... E quanto cammina, ragazzi. Sì, sì. Quanto può andare questa macchina. È rabbiosa, vero? È rabbiosa, è rabbiosa, è rabbiosa. È violenta come si comporta una macchina messa veramente sotto stress ecco comprate una porsche gt3 mk2 997 venite su queste strade e dateci voi stessi una risposta guardate qui addirittura queste sconnessioni la dovrebbero far saltare molto di più perché il telaio è pensato per una macchina da pista sportiva una track car per uso daily e, e comunque nonostante il telaio molto rigido abbiamo una bella risposta anche in comfort e, e un, uh, è un feeling di guida che stressa meno rispetto a quanto avrei pensato. Sulla carta è una macchina che, che va veramente forte. Tu non ci vai in pista ma questa se la portassi staresti, daresti paga a un bel po' di automobili. Eh. Natura sottostrezzante, pari a zero, tornante strettissimo la macchina scorre benissimo guardate qui che meraviglia apro il gas fantastico mettiamo la prima marcia dentro vediamo come esce di prima piano piano che se slitta beh devo dire che è sensazionale rimango in seconda tornante stretto stretto sentiamo di coppia come va esce bene bella, fantastica che ne pensi dei freni? mordente che non arriva immediatamente ma nel momento in cui schiacci un po' di più abbiamo un'ottima frenata e sì è vero vanno scaldati ma non è un impianto carboceramico questo è quello in ghisa il carboceramico pesa il 50% in meno rispetto a questo, ma la frenata è bilanciatissima e rispetto alle prestazioni di questa automobile mi piacciono molto. Veramente veramente una gran gran gran macchina. Sentite la coppia, signori, siamo veramente in seconda marcia su un tornante. Come va? Motore aspirato quindi con un allungo infinito Ci permette di farla scorrere bene tra le curve senza dover cambiare marcia o scalare ripetutamente Queste sono curve anche un pochino più lunghe Ma veramente veramente eccezionale Buche e lei come se nulla fosse di nuovo una seconda marcia è un urlo, è un urlo, è un urlo. Invece lo scarico è originale, questo, originale, è originale. È originale. questo esemplare è tutto originale. Sì, sì, sì è tutto originale. Bellissimo, non la toccare assolutamente, non serve niente, non servono cavalli in più, c'è solo da guidare e rispettare e apprezzare questo capolavoro dell'ingegneria. Innesti secchi, meravigliosi, sterzo ultra ultra diretto. Mamma quanto è stretto questo! mamma quanto sei stretto va tanto forte sai sì. eh, veramente mi aspettavo una grande velocità wow wow lungo <ride> ok si sì, sulla frenata Paragoniamola un attimo a un'altra supercar, Lamborghini Superleggera, tasto on off, tocchi il pedale del freno e inchioda immediatamente. Qui invece abbiamo un pochino di corsa prima di sentire che morde e che va a fre frenare forte, il che lo gradisco molto perché mi dà un pochino più di feeling. Non ha la ruota posteriore sterzante questa versione, mi spiegavi, io mi sbagliavo, poco fa ero convinto ce l'avesse. No, questa no. Invece no. Non ce l'ha ma non sento nessun tipo di rollio, la macchina mi sembra piatta quando gira sì, sì. questa esce con differenziale autobloccante di serie e comunque nonostante il motore a sbalzo la macchina ti perdona tanto, tanto Sai, le motore anteriore tendono a scodinzolare moltissimo Questa ha un'ottima trazione Perché al posteriore abbiamo un 305-30-19 E all'anteriore, se non erro, un 235-35-19 Anche vecchiotte Anche vecchiotte Da cambiare, la prossima cosa saranno le gomme Da cambiare Bella ragazzi, sentite che meraviglia Sentite che meraviglia Risponde immediatamente Motore a sbalzo ma qui davanti è un chirurgo Noi sulle supercar succede sempre questa cosa Mi viene sempre da dire la stessa cosa Un minimo grado di sterzo e la macchina cambia immediatamente traiettoria Quando si dice sterzo diretto no? Esatto del contagiri del contachilometri di queste macchine ci perdo praticamente la vista perché passo le ore a guardarlo quanto è bello che meraviglia contagiri bello grosso posizionato proprio al centro dello sterzo mi sta piacendo tanto tanto il volante devo dire che è bello pure al tatto no? è bello al tatto bravissimo bravissimo percorrenza curva sentiamo meravigliosa i nesti del cambio sembrano quasi calamitati. Mm. A metà corsa entra. te la tira. Te la tira lui. Te la tira dentro. 6.000 e ne mancano ancora due e mezzo e io quasi me la faccio addosso. La terza è impressionante. La terza è impressionante. È impressionante. Mm. Sì. Seconda e terza sono le, macchine, le marce quelle proprio... Ma come entra in curva? Madonna mia che cos'è! Mm. Ma sai che c'è c'è che alla fine bisogna essere anche un po' romantici con ste macchine qua. Sexy è sexy. Ma poi sotto al cofano, dietro a quell'asse posteriore, perché diciamocela tutta, ragazzi, il motore a sbalzo ha un fascino unico. Poi con quei gommoni così larghi, Dio mio, quel culone. Sì. Mi sono ufficialmente innamorato il cambio manuale aiuto <ride> ne voglio una adesso non è invasivo no, se no. guidi pulito ti lascia fare sì, sì, è, è vero, vero molto vero e era un po come me l'aspettavo una porsche gt3 con cambio manuale signori miei se nella vita avete questa fortuna comprate una macchina del genere perché quello che ti trasmette è veramente l'esperienza pura di guida spero sia piaciuto se hai un secondo iscriviti a questo canale e lasciami un like